Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video Inizialmente avevo pensato di fare solo un in segreto Ma ci credete che ho cercato tre parole richieste da voi E ho trovato tre segreti in totale Allora ho pensato Perché mettere da parte le richieste dei miei iscritti Oltre però al segreto che durerà pochissimo Alla fine vi lancerò l'idea per il prossimo video fermo restando che potrete sempre proporne ancora altri qui sotto nei commenti usatela questa sezione commenti la zia Mirella mi aveva chiesto i segreti su Cristiano Ronaldo ma siccome la maggior parte erano sconci ho preso l'unico che sconcio non era ragazzo di 16 anni sono malato io o Ronaldo con quel codino, sembra un ananas <ride> Io appena l'ho letto ho avuto questa reazione Poi sono andato su Google, ho cercato questa foto di Cristiano Ronaldo E in effetti non ho potuto dargli tutti i torti Questi codini che vanno di moda adesso non si tratta del fatto che stiano addosso a dei ragazzi maschi. Sono proprio brutti secondo me. Poi Grizzly mi aveva chiesto la parola soddisfazione. Ma la maggior parte dei tag soddisfazione contenevano soddisfazioni senza la parola soddisfazione. A parte questi due. Uomo di 24 anni. Piccole soddisfazioni personali. Nel locale dove lavoro sono partito come lavacessi e adesso sono stato nominato responsabile di cucina. Siamo tutti dipendenti giovanissimi. Mi sento soddisfatto di me stesso. E uh, allora, mio caro, tu vivi di soddisfazioni magre nella vita perché fino a prova contraria se non ci fosse un lavacessi a lavare il tuo cesso nel bar dove sei andato con gli amici probabilmente ti lamenteresti sul cesso non puoi fare la pupù perché è troppo sporco quindi eh, un po' più di rispetto per i lavacesti grazie come li chiami tu ovviamente continuo a chiamarli così per sarcasmo e infine le soddisfazioni magre delle persone riguardano anche la nostra ragazza di 16 anni che è bello quando litighi con il tuo ragazzo e quando gli scrivi ok ciao capisce di aver sbagliato e ti chiede scusa perché buona, buona notte col cuoricino piccole soddisfazioni cioè una che scrive così a me dà l'idea che provochi apposta il con nel suo ragazzo per farsi coccolare dopo voi cosa ne dite scrivetelo sotto nei commenti nella famosa sezione commenti tanto bistrattata bene eh... Se io, appunto, avessi dovuto fare un video in segreto, sarebbe finito qui. Allora ho pensato, cosa non c'è sul mio canale? Sul mio canale non c'è ancora un video, ai, Mai. Lunedì prossimo voglio fare sul mio canale un video con domande che inizino per ai, mai. E le domande, ovviamente, le farete voi. Non mi arrischio nemmeno a fare un post su Instagram Perché non mi seguite su Instagram Quindi facciamo che le domande e Me le scriverete qui sotto Nei commenti Se non mi conoscete non importa Arrischiatevi comunque a fare una domanda Che inizi con I mai Perché mi rendo conto che le domande libere Vi mettono più in crisi Spero che questo video vi sia piaciuto Cercheremo di Mm, farlo durare il più possibile magari con qualche sorpresa che non vi dirò eh, se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video se vi funziona perché la mia non funziona più e vi chiedo scusa se non commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao